La pressione nell'acqua ad una profondità di 11,5 cm è pare a 1011 etto pascal. Se portiamo fuori il telefono, lo smartphone, possiamo vedere che questa è la pressione atmosferica. Adesso cambiamo liquido vediamo come varia la pressione Questo cambiando è lo il liquido. Smartphone adesso immergeremo all'interno dell'alcol denaturato al 90% la pressione atmosferica è sempre circa 1000 etto pascal introducendo lo smartphone alla profondità sempre di 11,5 cm la pressione, atmosferica è di 1000, scusate, la pressione alla profondità di 11,5 cm è di 19,25-30 etto pascala ritornando lo smartphone fuori, ritorna di nuovo la pressione atmosferica lo smartphone in detersivo per lavatrice e la pressione E no, non è visibile attraverso il liquido ma io posso vederlo è di 1010,68 portiamolo fuori e di circa 1000 etto pascal la pressione atmosferica adesso immergiamo lo smartphone all'interno dell'olio di girasole Abbiamo scelto questo perché è molto più chiaro e quindi possiamo leggere la, la, la, la, la pressione all'interno del liquido. Emergendolo sempre alla profondità di 11,5 cm, la pressione è di 1010,40-50. Ritornando lo smartphone fuori dal, dal liquido, ritorna la pressione atmosferica.